Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo after patch del money glitch da fare da soli. Allora, per fare questo glitch serve una deluxe o un oppressor o un qualunque veicolo di questo tipo. Eh, vi dovete mettere vicino a, un, diciamo, a questo punto giallo o comunque a un, a un qualunque punto giallo sulla mappa e fare lo stesso procedimento di sempre avviare due volte il colpo d'homus dei aspettare che ci venga il caricamento eh, 2 di 4 3 di 4 e cazzi e mazzi quando lo vedete accelerate siete in levitazione accelerate e vi stopperà il, il conteggio come vedete abbiamo lo stile sbagliato. non fate caso al centro operativo perché io stavo provando alcune cose quindi lasciatelo verde il centro operativo dopo fatto questo andate allo Santos Custom e fate un cambio targa al vostro veicolo una volta fatto il cambio targa al vostro veicolo il vostro veicolo non si vedrà più in mappa avrete lo stile buggato e il veicolo non si vedrà più in mappa quindi potremo tornare a, a fare il glitch insomma alle nostre cose a questo punto ragazzi tornate nel vostro nel vostro CEO, io sto facendo qui alla Maze e comunque in mappa non vedrete il veicolo aspettate che lo metto un attimino eh, lontano dalla maids Bank così magari lo vedete meglio che in mappa non c'è il veicolo come vedete in mappa non c'è il veicolo a questo punto entrate nella maids Bank e fate la stessa procedura di sempre adesso andiamo a vedere insomma allora per fare questo glitch ragazzi dovete avere targhe personalizzate io qui non ce l'ho ma voi abbiate targhe personalizzate perché si clonano le targhe quindi vengono tutte uguali mi raccomando quindi una volta che siete entrati nella Maze bank prendete l'auto che volete duplicare Io in questo caso ho preso questa entrate nel dal meccanico e cambiate la targa, ovviamente cambiate il colore della targa. E fate in maniera di avere una targa personalizzata, ragazzi, mi raccomando. A questo punto scendete dal veicolo, risalite sul veicolo, premete freccia destra. E vi spawnerà in garage, ragazzi. Il glitch è abbastanza semplice, è come quello di prima, non c'è nulla di nuovo, a parte il primo passaggio che sarebbe l'after patch però il glitch è uguale a quello di sempre come vedete abbiamo i due cloni e a questo punto possiamo prendere andare sul primo sul sul piano dell'ufficio in pratica perché eh, come sapete nell'arcadius non serve l'ester però se vi dovesse servire l'ester eh, a quel punto vi dovrete ribuggare nuovamente dovrete andare diciamo all'eclipse tower e vi dovrete ribuggare anche se a volte non succede che vi dovete ribuggare quindi scendete dal, dalla mail bank e vi troverete l'auto allora ragazzi per ripetere il glitch non dovete rifare il primo passaggio ovvero quello di ribaggarvi quello non dovete rifarlo, se non vi sbaggate non dovete rifarlo chiaramente se vi sbaggate dovete rifarlo, è ovvio una volta fatto ciò rimettete l'auto nel vostro garage e il glitch è fatto ragazzi non c'è nient'altro da aggiungere detto questo vi lascio un saluto al prossimo video ciao a tutti